spazi per discutere con tempi, diciamo, eh, come dire, fisiologici, ormai ce ne sono veramente pochi, quindi è, è veramente stata una bella scoperta poter ascoltare prima e poi partecipare attivamente dopo a dei dibattiti che hanno tutto il tempo di evolversi e di svilupparsi per quello che è necessario e per sviscerare le cose, senza andare rapidi come al solito perché bisogna chiudere. Quindi felicissimo di stare qui, ci verrò anche nei prossimi anni. <ride>